E con questo video tutorial vediamo come utilizzare al meglio un plugin consigliato più volte nelle nostre realizzazioni PASV che è G-Attachment che consente di facilitare la gestione degli allegati delle nostre pagine e dei nostri articoli Ecco, nella pagina dei plugin WordPress troviamo le descrizioni sulla funzionalità del nostro plugin con tutta una serie anche di consigli, ma vediamolo un attimo all'opera qui ammettiamo di scrivere una nuova pagina o un nuovo articolo ovviamente lo stesso e scriviamo prova allegati possiamo immaginare di avere qua un testo e poi la necessità di andare a aggiungere degli allegati Cosa facciamo? Innanzitutto trasferiamo il file con aggiungi media, caricamento file, selezioniamo dei file nuovi, so, poniamo questa modifica home e mettiamone un altro che potrebbe essere, non so, scendiamo da alcuni dei miei file in PDF oppure mettiamolo questo in ODT un programma di un corso apri bene, in automatico noi se andiamo a vedere quelli che sono i file caricati in questa pagina, ecco che troviamo questi due ecco un consiglio potrebbe essere quello di andare a modificare per ciascuni di esse un titolo, poi vedremo il motivo qual è il nome di questo allegato proprio in, eh, in diciamo in parole no? come un testo, quindi non come un nome di un file perché in automatico viene inserito no, la prima parte del nome togliendo l'estensione questa modifica home potremmo dire, non so, indicazioni per gestire l'home page eh, magari scritto in modo corretto perfetto e l'altro invece è il programma del corso vediamo. immaginando che questi poi sono proprio dei titoli veri mettiamo la maiuscola all'inizio vediamo se l'abbiamo fatto anche qui, si sì, è naturalmente il classico di battitura fatto poi cosa dobbiamo fare? aggiungere questi come allegati beh nel momento in cui noi abbiamo scaricato e attivato il plugin Get attachment compare eh, automaticamente nel nostro editor, in questo caso io uso TinyMC Advanced. Il segno di graffetta, quello in blu. Bene, lo andiamo a cliccare e vedete che in automatico noi abbiamo questa finestra che dobbiamo un po' gestire. Ma l'ordinamento, ad esempio, io solitamente lo metto per ID in modo che mi compaiano in ordine secondo cui io li ho inseriti poi come campi solitamente io metto a visualizzare il titolo, il nome del file e la dimensione il titolo sotto indica una sorta di un titolo cioè allegato, allegati un po' il classico hx scriviamo allegati E il tag html per titolo mantenendo la corretta gerarchia dei titoli dato che con wordpress è il nostro tema noi assegniamo h2 al H1 al diciamo, nome della scuola nome del sito H2 al titolo della pagina beh questo sarà un sottotitolo e quindi sarà un H3 quindi devo fare un po' questa operazione poi posso anche scegliere che cosa mettere voglio metterli tutti lascio indicato tutti se invece voglio soltanto indicarne alcuni selezionerò quelli che mi interessano vado con inserisci e lo pubblichiamo Pubblichiamo la pagina e vediamo un po' come, è, come diciamo, eh, si è comportato il plugin, cioè l'esito. Utilizziamo la pagina e vedete, no? tutto corretto, legate, il titolo prova allegati che è un titolo 2, questo è un titolo 3. Abbiamo tutto, abbiamo le indicazioni che ci servono, no? il titolo, così noi sappiamo che cos'è, il nome del file e la dimensione e poi c'è un'icona che rappresenta proprio anche la corrispondenza visuale grafica tra l'estensione e appunto il diciamo, programma che ha generato il nostro file bene, questo è un modo abbiamo visto però che questo mi ha provocato un po' di passaggi manuali vediamo se noi possiamo andare a migliorare la visualizzazione della nostra finestra facendoci fare meno lavoro in particolare noi non vogliamo dover scrivere ogni volta allegati e dire che non è un H2 come modo non corretto in realtà ci propone l'autore ma è un H3 per fare questo andiamo in plugin editor e andiamo a selezionare il plugin da modificare che è il nostro EG Attachment seleziono e vado a visualizzarmi un file che è gattachment ink e gattachment config.ink.php ecco cosa devo andarmi a cambiare tra questi? Devo andarmi a cambiare proprio gli short code di default. Sono un po' a questo punto adesso. Per sbagliare il controllo, ecco proprio questo e eh, me lo segnate qua nel con note per non dimenticarmi e vedete che noi troviamo qua un titolo che poi in realtà è quello che abbiamo chiamato allegati che è vuoto e allora io scrivo qua il mio bel allegati e un title tag cioè un marcatore associato al titolo che è un H2 ma io voglio che sia un H2 Aggiorno il file. Cosa succede una volta che io ho fatto questo semplice passaggio di configurazione, di se vogliamo, sistemazione di questo file? Che nel momento in cui io vado a riprendermi la pagina, che era l'ultima pagina che noi abbiamo visto, che era questa prova allegata, vado in modifica ecco io adesso se io vado a cambiarmi il tutto, cioè mi elimino no? quello short code di prima e lo costruisco da zero vedete che qua trovo già allegati H3 ecco magari qualcuno più bravo di me può fare in modo anche da mettere il check, no? se lo ritiene renderlo come diciamo consiglio standard, su titolo nome del file dimensione e ordina per id in questo caso avete visto che il mio lavoro di diciamo manuale di sistemazione è stato più veloce e il risultato ottenuto è esattamente lo stesso ma vedete si può fare ancora di più si può fare qualcosa che ci consenta di creare un meccanismo automatico che in automatico, senza colpo ferire, mi mette tutti gli allegati della pagina andiamo a vedere come allora andiamo in impostazione e girarci questo è proprio un valore aggiunto enorme no? c'è cioè una eh, grande semplificazione e su che cosa andiamo a concentrarci? scendiamo un po' giù con questo scrolling verticale e andiamo allo short code automatico che attualmente di default non è attivato e qui è anche ben spiegato no? con questa opzione puoi automaticamente aggiungere l'ink lingue le legate nel tuo blog senza usare le shortcode vedete c'è anche una bella tradizione ricordo che la traduzione iniziale l'aveva fatto un nostro collega di Biel in italiano insieme a Roberto Scano il collega di Biel si chiamava si chiama Luca Maida se non sbaglio e questa è ancora una cosa molto bella del nostro gruppo di lavoro no? in questo caso è esteso anche agli uffici scolastici contributi che crescono allora attivazione lo mettiamo alla fine, poniamo, e questo è importante, vado a flaggare, disabilita l'auto co code quando si identificano uno short code inserito manualmente, cioè se io voglio non fare quell'automatico che li mette tutti, ma uno che invece viene manu reso manuale con la procedura che abbiamo visto prima e ho selezionato questa opzione, sostituirà il manuale a questo e quindi eh, mi permette no, di andare a gestire tutte le situazioni sia l'automatismo completo, senza far nulla, facciamo fare tutto dal sistema oppure addirittura noi possiamo immaginare di sostituire l'automatismo con qualcosa di manuale questo varrà soprattutto se ad esempio noi non vorremmo metterli tutti gli allegati dove lo facciamo funzionare poniamo soltanto su articoli e pagine e qua ecco noi abbiamo già met da mettere che cosa fondamentalmente il titolo allegati eh, così non andiamo neanche più neanche in questo caso a digitare nulla un h3 come il marcatore associato al titolo ordiniamo in modo crescente per id e qua selezioniamo che cosa noi vogliamo mettere visualizza, ecco, non vogliamo visualizzare i campi predefiniti ma visualizzare i seguenti campi in posizione 1 vogliamo mettere il titolo in posizione 2 vogliamo mettere il nome del file in posizione 3 vogliamo mettere la dimensione del file ecco, forse c'è da aggiungere che lo vogliamo anche grande ecco, formato elenco, c'è già e siamo a posto vuoi che l'impostazione del shortcode automatico diventi in posizione di default per l'editor che noi utilizziamo? sì salvo le modifiche ecco andiamo a vedere allora che cosa capita che se io adesso vado a mettermi facciamo un nuovo articolo giusto per cambiare e facciamo prova 2 allegati e qua ci andiamo sempre a inserire dei nuovi media carichiamo degli altri file in questo caso carichiamo non so la, diciamo un file non troppo grande potrebbe essere magari il classico poffino eh? oppure potrebbe anche essere come secondo elemento mettiamo un altro file settimana 1 in odt andiamo a cambiare quello che è il titolo cioè in pratica un aspetto più diciamo verbalizzato di quello che è il nome del file, programma del prima settimana, in modo da evitare quello automatico, l'altro qual era l'altro? Andiamo a vedere che non ricordo caricato in questo articolo, io avevo questo e l'altro forse era già presente, quindi ne ricarichiamo un altro, Scus scusate un attimo, facciamo anche questo anche un po' corposo così vediamo che funziona, la guida al All'uso di PAS 2013, eh, che presto poi verrà, eh, diciamo, con le nuove novità, aggiornata. Andiamo a completare il caricamento. L'unico aspetto magari che occorre un po' di tempo, perché è oltre 2 MB. Siamo qua, qua ormai al 90%. Eccoci qua, 100%, e qua mettiamo guida. 2013 aggiornata a 8, uh, era, luglio 2013 ok messo i due articoli non faccio nulla qui metterò un testo libero ovviamente non so, in materia di lavoro pubblicate, quello che noi vogliamo e pubblichiamo, vedete che io non metto assolutamente nulla, pubblica vediamo se è vero che abbiamo ottenuto il tutto in automatico andiamo a visualizzare l'articolo vedete? senza aver messo nulla lui ha messo tutti quelli che sono i, gli allegati che sono stati caricati in corrispondenza dell'articolo ecco se invece io vado a mettermi qua un short code manuale e cioè clicco Qua sulla mia graffetta, proviamo a vedere, metto soltanto ti, sempre il titolo nome del file dimensione, vedete che il titolo allegato a H3 funziona perché avevamo personalizzato e modificato leggermente quel file e qua dico che vogliamo visualizzare solo la guida. ok? Inserisci e se tutto funziona, vedete questo doc ID che è l'ID soltanto di quel file, io dovrò trovarmi questo shortcode che sostituisce il precedente e quindi non ho l'automatismo di tutti ma soltanto questo file vediamo perfetto